Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Nuovo video. chiacchiericcio come state? Spero bene. Allora, nuovo video per parlare un po' con voi e per stare appunto un po' assieme. Allora, innanzitutto, volevo dirvi buona domenica a tutti e a tutti. E, e niente. Comunque, innanzitutto, eh, fa un caldo allucinante anche oggi. Ha piovuto non so quanti giorni, magari forse due, stanotte e ieri mattina, non mi ricordo. E nulla, mi sono svegliata con la pioggia, non so se ve l'ho detto, non mi ricordo. Quindi, perdonatemi, non me ne vogliate se vi ripeto le cose mille volte, ma veramente non mi ricordo quante volte ve l'ho detto. E nulla, sono qua per fare il mio belletto. Eh, perché veramente non si può vedere di com'è e, e, e niente ci vediamo dopo a letto fatto E riaccomi ragazze, allora sto registrando questa parte perché dalla fotocamera viene malissimo a registrare, quindi vabbè, e niente. Allora, ehm, prima di tutto eh, mi sento un po', quindi non so più come registrare i video. Vabbè, siamo perdere questo pezzo lo taglierò, e se non lo taglio, nulla. Madonna, come sono appronzata, una cosa pazzesca, vabbè tutto sudato che è una cosa incredibile Ciao. ora chiudo il video e vi saluto perché tanto vabbè, non ho idea di che altro parlarvi tanto l'altro mi sta anche prendendo un bel torcicollo vabbè ciao